Il 25 maggio 2020, pochi giorni fa, è successa una cosa molto grave, cioè negli Stati Uniti un poliziotto durante un arresto è fi ha finito per uccidere una persona, George Floyd, una persona afroamericana che in quel momento era sotto arresto perché aveva appena provato a comprare qualcosa in un negozio e aveva utilizzato una banconota falsa, una banconota da 20 dollari. Quindi in quel momento poi il proprietario del negozio ha chiamato la polizia, la polizia l'ha arrestato e nell'arrestarlo ha usato più violenza del necessario. E fin lì era ancora una cosa controversa ma in qualche modo dubbia, no? Poteva essere qualcosa su cui c'era un po' di ambiguità. fatto sta che successivamente poi il poliziotto con altri tre agenti al seguito hanno tenuto la persona ferma per terra e hanno continuato a tenerla immobilizzata nonostante questa persona si lamentasse, dicesse di non riuscire a respirare, fosse una situazione veramente eh, complicata da, eh, da non rilevare come fosse un qualcosa di grave, tanto che infatti tutti gli spettatori, tutte le persone lì presenti dicevano ai poliziotti di lasciarlo respirare, lasciarlo andare, di stemperare un po' la cosa e la polizia in quel contesto ha totalmente ignorato quello che gli veniva detto dal, dalle persone intorno, anzi ha rincarato la dose anche facendo alcune affermazioni sul non drogatevi, eh, vedete come potete finire cioè una situazione in cui eh, sembravano estremamente convinti di quello che stavano facendo tanto da neutralizzare qualunque intervento civile, verbale da parte delle persone presenti e di conseguenza dopo 8 minuti in cui la persona, George Floyd, continuava a dire non respiro a un certo punto poi è morto cioè è una situazione estremamente grave, infatti da lì, nei giorni successivi, ancora oggi negli Stati Uniti continuano ad esserci delle manifestazioni, delle situazioni molto complicate la polizia in certi casi ha chiesto scusa, in certi altri non è ben chiaro qual è la posizione che prende il presidente degli Stati Uniti ha chiamato il fratello della vittima, però anche lì è stata una telefonata un po' confusionale. Il fratello dice di essers essersi sentito offeso dalla chiamata: cioè, è tutta un'escalation in cui l'attenzione del pubblico si sta concentrando su questa vicenda e su quello che sottende, c'è un evento di razzismo. E io vorrei proprio sottolineare un po' e soffermarmi su questo aspetto, sul razzismo. E non tanto però andando a guardare esclusivamente l'aspetto sociale, che però è, è importante, ma andando poi a dare una chiave di lettura che c'entra anche con un qualcosa di psicologico. Infatti quello che è accaduto è grave, è grave poi per eh, tre motivi, tre aspetti principali. Cioè è un evento traumatico, ma è traumatico sia perché... Tutti noi in consideriamo che noi viviamo fortunatamente negli Stati Uniti, un tempo è serveto, è esattamente l'opposto, peccato che non viviamo negli Stati Uniti, qui diciamo fortunatamente non viviamo negli Stati Uniti, ma si tratta di una situazione in cui una persona è morta per un qualcosa di estremamente banale, cioè per il fatto di aver utilizzato una banconota falsa. E dato il presupposto che poi utilizzare una banconota falsa di per sé è un reato, c'è però da considerare che non sapere che quella banconota sia falsa eh, ha un impatto importante su quali sono le conseguenze poi del fatto cioè non è che chiunque abbia una banconota falsa e la usi inavvertitamente, allora diventa subito un ricettatore subito un eh, un falsario c'è un margine su questo mentre invece sembra che in questo caso la persona sia stata considerata probabilmente per il colore della pelle sia stata considerata un criminale e quindi trattata con una violenza eh, inaudita rispetto a quella che era la proporzione rispetto a quello che stava succedendo cioè uno che si è andato a comprare una cosa in un negozio non era una persona che stava facendo qualcosa di violento che era molesto che che è qualcos'altro anche hanno chiamato la polizia e lui è stato lì a aspettare: non è che ha fatto chissà che quindi è qualcosa che è traumatico già per il fatto che è accaduto a una persona qualunque potrebbe succedere a chiunque e in più è traumatico perché gli spettatori che sono stati lì presenti probabilmente hanno sentito un profondo senso di impotenza rispetto all'evento cioè hanno provato a intervenire dicendo qualcosa ma proprio di tanto non potevano fare perché loro hanno agito civilmente nel far notare che la cosa non andava bene far notare che quella persona stava male però poi se la polizia non ti ascolta non è che puoi andare contro l'autorità e violare la legge per un qualcosa su cui alla fine stanno facendo il loro lavoro l'idea è sapranno quello che stanno facendo e esiste forse a volte la possibilità che poi non sappiano quello che stanno facendo che è un aspetto estremamente grave, estremamente traumatico per quelli che sono degli aspetti fondamentali della società cioè il fatto che ci si possa fidare dell'autorità fidare di chi eserce, esercita il potere dell'autorità per tenerne in teoria tutti al sicuro e quando questo accordo sociale viene a mancare questo può essere traumatico per tutti e immaginiamo per chi era lì presente in una situazione simile dove ha vissuto proprio in prima persona il fatto che è stato violato un accordo fondamentale della società e infine questo è traumatico ed è grave perché va a sottolineare un aspetto di razzismo che sta avvenendo in questi giorni e poi ha accumulato un qualcosa del passato, ha un... è come in passato quando le vite delle persone di colore non avevano nessun valore. E mi permetto invece di dire che questo rispetto al passato è un po' diverso e andiamo a vedere come mai. Perché sì, effettivamente quello che è successo è stato successo qualcosa di, di razzista. Cioè il poliziotto lì ha dato per scontato che la persona che aveva davanti, quindi fosse un truffatore, fosse un criminale, fosse una falsa vittima, fosse qualcuno che stava raccontando qualcosa di non vero. E quindi ha usato per più tempo del necessario una violenza che comunque era eccessiva di per sé. Cioè per tenere la persona ferma non sta scritto da nessuna parte che devi stare con il ginocchio sul, sul collo. E nonostante questo l'abbia fatto lui l'hanno fatto anche tre colleghi che erano con lui che non sono intervenuti infatti le conseguenze di questo è stato che sono stati licenziati in quattro e poi uno accusato di omicidio di terzo grado ma fatto sta che gli altri tre comunque in qualche modo hanno collaborato alla cosa non intervenendo quindi altri tre professionisti che non hanno riconosciuto la cosa e secondo me per questo non si tratta soltanto di razzismo perché il razzismo di per sé è qualcosa soprattutto all'epoca poi eh, quando si. Eh, negli anni 60 quando eh, si è iniziato eh, a muovere quello che è tutto un movimento di rivendicazione rispetto a quelli che sono i diritti delle minoranze, eh, c'era un clima in cui eh, si andava a porre attenzione a queste cose, ma dal punto di vista statale anche dal punto di vista legale c'era molta confusione rispetto a quello che si poteva o non si poteva fare. Mentre invece ad oggi vediamo che quello che è successo è successo da quattro persone, messo in pratica da quattro persone, in un contesto in cui all'esterno è unanime la condanna a quello che è accaduto. Cioè non c'è nessuno che si mette lì a difendere questi quattro poliziotti. Ma loro invece erano molto convinti. Ora o partiamo dal presupposto che fossero dei folli, o proviamo a cercare di capire che cosa forse, che cosa forse hanno provato a ragionare loro, commettendo quindi un enorme errore. Cioè è possibile che... Un concetto che ci potrebbe essere utile rispolverare rispetto a questo è un concetto che viene da un collega, uno psichiatra degli anni 70, che è eh, Chester Pierce ed è un collega che negli anni 70 aveva coniato un termine che eh, sta per eh, microaggressione cioè lui aveva iniziato a parlare di microaggressioni ragionando sul razzismo però poi provando a generalizzare un po' il concetto in tutti quei casi in cui un gruppo per un qualunque motivo eh, viene etichettato e una persona viene microaggredita perché appartenente a un gruppo può essere perché appartenente a un gruppo etnico può essere perché appartenente a una categoria di persone che è determinate per una qualità fisica per un aspetto, un aspetto, per un ruolo sociale per un lavoro che fanno, per tante cose ed è la microaggressione è quel momento in cui si dice, ci si comporta con un atteggiamento ostile verso qualcun altro considerandolo per quello che è il gruppo per cui viene categorizzato senza tendenzialmente accorgersi di essere aggressivi cioè qualcosa che si fa sopra pensiero senza l'intenzione di essere ostili ma che finisce per essere ostile cioè chi subisce la microaggressione subisce un qualcosa che per lui è una sofferenza ma quando glielo fa notare l'altra persona spesso e volentieri può capitare che Possa sembrare di essere stati un po' troppo pedanti, un po' eccessivi, un po' di essersela presa per niente, quasi come a essere esagerati, a prendersela perché mentre stiamo camminando per strada eh, tu a un certo punto mi guardi male perché pensi che io ti voglia rapinare anche se io non ho fatto niente, sto tanto camminando e... Quando ti faccio notare che guarda che forse hai reagito in maniera eccessiva l'altra persona potrebbe dire ma no non ho fatto niente cioè se tu te la prendi perché io metto la mano al portafoglio quello è un problema tuo, io non ti ho detto nulla mentre invece quelli sono comportamenti microaggressivi come può essere microaggressivo il fatto di magari parlando con un idraulico che ci ha appena fatto un lavoro eh, dare per scontato che non ci faccia la fattura come può essere microaggressivo il fatto di chiedere se ha bisogno di aiuto a una donna che sta in giro con degli altri uomini soltanto per il fatto che sia una donna e quindi presupponendo che sia debole o soltanto presupponendo che il fatto che ci siano degli uomini intorno a lei possano essere dei potenziali stupratori cioè la microaggressione sottende il fatto che una persona solo perché in quel gruppo esiste una caratteristica che richiama a un qualcosa che io so pot in passato aver fatto qualcosa di simile allora quello mi giustifica nel comportarmi dando quel presupposto e gli altri si potrebbero offendere perché ci potrebbe essere una generalizzazione che assolutamente non descrive quella che è la situazione ora, subire le microaggressioni è un aspetto doloroso, traumatico il trauma può essere un trauma singolo, piccolo, semplice cioè un evento in cui capita che una volta qualcuno mi dà un, qualche pregiudizio io un po' me la prendo e finisce lì o può essere un trauma cumulativo. Cioè le persone, soprattutto le persone eh, di, che fanno parte di minoranze etniche, spesso e volentieri non è che nella loro vita gli capita una volta di subire il razzismo, spesso e volentieri gli capita di subirlo quotidianamente tu, eh, per gran parte della loro vita in tanti contesti e quindi diventa un trauma cumulativo, cioè si va a sommare volta e volta ma che poi non è una cosa soltanto legata al razzismo può essere legato all'orientamento sessuale al genere, al lavoro ad alcune caratteristiche che ci vengono attribuite ad alcuni stereotipi familiari eh, può essere davvero tante cose poi, pensiamo a, quel, a un esempio che non c'entra niente con il razzismo l'idea che eh, un bambino magari abbia un qualche problema alla nascita e quindi eh, sia etichettato come il, il debole, il fragile della famiglia e poi per tutto il resto della vita si sente trattato viene, viene trattato ogni volta come il poverino a ma ce la fai, ma sei sicuro che sono tutta una serie di cose fatte a fin di bene per proteggerlo ma finiscono per essere delle microaggressioni cioè un, un, un continuo ripetergli del ma quanto sei debole, ma quanto sei incapace anche nei casi in cui magari invece il bambino che poi è diventato un ragazzo una ragazza eh, forte in salute eh, non ha più nessuna di quella, di quella debolezza che ha avuto alla nascita ma si continua a portare dietro uno stigma un'etichetta che continua a ribadirgli in testa che in luce è qualcosa di fragile, qualcosa che può diventare un trauma accumulativo. I traumi accumulativi quindi sono delle ferite che in qualche modo noi ci portiamo nella nostra sofferenza che vanno a danneggiare la nostra idea di noi stessi e degli altri. Cioè può succedere che per essere trattati in maniera razzista a poco a poco la nostra idea di noi stessi si vada a indebolire, si vada un po' a frammentare e l'idea che abbiamo degli altri si vada a polarizzare in una direzione, tendenzialmente in una direzione a vedere gli altri come ostili, nel vedersi come tendenzialmente più fragili di quanto non si sia. E Infatti le culture lascia, che vengono lasciate un po' sole nel gestire le microaggressioni tendenzialmente diventano culture in cui l'idea del sed è molto ancorata al dover essere forti, dover essere aggressivi, l'idea degli altri e eh, gli altri sono tutti eh, ostili da tenere a distanza, tranne quelli del gruppo. Che sono infatti delle mentalità in cui l'ostilità e la microaggressività chiama altra ostilità e microaggressività, sono dei circoli viziosi che vanno poi a eh, peggiorare le situazioni. Quello che quindi poi è interessante è che la microaggressione sostanzialmente ha come caratteristica principale il fatto che non ci si accorge, la persona che la mette in pratica non si accorge di essere aggressiva o ostile verso qualcun altro. E questo è un aspetto centrale del discorso, perché quando non ci si accorge si è convinti di essere nel giusto. Cioè noi parlando dell'esempio di George Floyd, noi parliamo di un esempio in cui quattro poliziotti erano convinti di star facendo qualcosa di sensato. E la cosa è piuttosto curiosa perché tutte le persone intorno invece, che in quel momento sono state bellamente ignorate, quindi anche ignorare le persone intorno sembrava una cosa sensata in quel momento, tutte quelle quattro persone o sono dei quattro estremamente razzisti eh, in maniera particolarmente strana, o lo sono tutti razzisti, o c'è un qualcosa che effettivamente non ha funzionato nel modo in cui quegli agenti di polizia effettivamente si relazionano al proprio mestiere, ai... Potenziali criminali o alle persone che ci sono intorno, o, o tra di loro nel eh, correggersi e nel eh, giudicarsi l'uno con l'altro. Cioè ci sono tutta una serie di pregiudizi: negli altri sono tutti criminali, gli altri sono tutti complici dei criminali, noi siamo tutti quelli che invece abbiamo ragione e se uno di noi fa una cosa che sembra strana, no, probabilmente ha ragione perché lui sta valutando in maniera corretta. C'è un qualcosa su questo che si aggancia a tutta una serie di pregiudizi che nei confronti dell'esterno poteva diventare appunto una aggressione di cui non ci si rende conto si è convinti e si diventa ciechi alle ai tentativi di correzione è qualcosa che può diventare estremamente pericoloso e in questo modo quindi non ci si rende conto di perpetrare un'ingiustizia perché si è convinti di aver ragione, si è convinti di stare facendo qualcosa probabilmente il poliziotto era convinto di dover educare un criminale, un pericoloso criminale eh, imponendogli della violenza gratuita è qualcosa che è un po' folle a dirlo ad alta voce, eh, però è possibile che il ragionamento sia questo. E di conseguenza poi negli anni 70 il collega appunto eh, ha provato a ragionare sulle microaggressioni dando poi seguito a un modo di iniziare ad analizzare questi fenomeni che poi tendenzialmente ha contribuito a quella che è la cultura del politically correct, della correttezza politica, che cioè è un tentativo di ragionare e formulare certi pensieri e certe affermazioni nel modo più rispettoso possibile rispetto agli altri, rispetto alle minoranze. Nel tentativo di, nel tentativo di non avere l'intenzione di offendere qualcuno quando si parla, che può essere il, per esempio l'affermazione che può essere semplice da correggere, può essere quella del eh, magari sentir dire qualcuno eh, che, ha, eh, che eh, trova che gli asiatici per esempio siano tutti uguali, che è un'affermazione quindi razzista che detta invece in termini correttamente politici diventa il non tanto loro sono tutti uguali, che è un qualcosa che sottende il eh, allora non hanno identità, non hanno personalità, non hanno sentimenti, è un qualcosa che può essere molto offensivo, essere giudicato uguale a tutti gli altri, quando ognuno ha una sua identità, mentre invece è politicamente corretto dire che ho difficoltà a riconoscere i tratti somatici delle persone di origine asiatica, che è una cosa diversa, sto parlando di me. Non sto parlando di un'altra persona, non sto dicendo che altre persone sono in un certo modo. Sto parlando di una mia difficoltà ed è un ribaltamento, una, una forma di esprimere un pensiero simile che non ha più l'intenzione di offendere qualcuno, poi c'è sempre la possibilità che qualcuno si possa offendere, può essere che c'è anche chi dice assolutamente sono tutti uguali senza voler offendere, ma appunto non c'è l'intenzione nella microaggressione. Offendo senza accorgermene. E il problema poi è il risultato, che chi si offende poi purtroppo si traumatizza per quello in maniera più o meno co complicata e poi ci sono tutte le conseguenze del caso e sto dicendo questo perché probabilmente poi eh, le persone di cui stavamo parlando, i poliziotti, dal canto loro hanno anche loro una loro forma di traumatizzazione però che passa per tutto un ragionamento diverso cioè il politicamente corretto è una modalità formale di tradurre certi termini in un modo più rispettoso ed è qualcosa di assolutamente evoluto e salutare però il politicamente corretto poi nel, nel mondo in generale ha trovato poi tutta una sua applicazione più o meno corretta cioè politicamente corretto o scorretto è, è un modo di dire un po' eh, paradossale però il fatto è che questo tentativo di usare dei termini adeguati che ne rispettosi poi a volte è un po' degenerato cioè per esempio, eh, stando in Italia, per esempio, il termine handicappato, cioè la persona quindi identificata per quello che è il suo, il suo deficit, il suo handicap, era un termine quindi comprensibilmente percepito come eh, ostile, infatti andava di pari passo a tutta un'altra serie di insulti, ed è stato, si è preferito poi provare a tradurlo da handicappato a portatore di handicap. Cioè non è più la persona il suo handicap, ma la persona ha un suo handicap, una sua, una sua difficoltà, una sua disabilità ora questo però poi successivamente si è andati oltre si è andati a insistere ulteriormente per esempio nel tutti avranno sentito di usare il termine diversamente abile che è un qualcosa che poi successivamente nasce nelle classificazioni del, eh, dei manuali sulla disabilità eh, nel manuale europeo soprattutto ha tentato di fare un po questa cosa nel favorire la lettura positiva della situazione piuttosto che quella negativa e quindi diventa un non vado più a parlare di quello che è il problema ma vado a parlare di quello che è la risorsa che da un punto di vista clinico ha assolutamente senso valorizzare la risorsa per cercare di eh, migliorare e favorire uno sviluppo il più salutare possibile nei propri limiti, nel rispetto dei propri limiti ma dal punto di vista comunicativo, a quel punto poi non si è più andati nel politicamente corretto, nella formalità del ridire una frase in una maniera rispettosa. Ma si è andati poi ad agire anche sul contenuto. Non ti parlo più di quello che è il problema, ma ti parlo di quello che è l'aspetto positivo. Cioè non ti dico che hai una disabilità, ma ti dico che hai delle risorse. E da questo punto di vista si è creato un fenomeno diverso, che non era più il politicamente corretto, ma era il buonismo. Cioè un'occasione in cui si è iniziato a creare tutta una modalità pubblica, spesso politica, di parlare di certi argomenti, non tanto per parlare realmente dell'argomento stesso, ma per cercare di fare una bella, una bella figura, per cercare di sembrare positivi, sembrare buoni. Che è un qualcosa che è stato estremamente controproducente da un punto di vista sociale cioè quello che è successo è che alcune persone hanno iniziato a percepire che il dibattito pubblico su alcuni argomenti importanti non fosse più un dibattito reale rispettoso educato e utile ma fosse un, di un dibattito falso eh, pieno di bugie pieno di falsi sentimenti in cui si ostentava qualcosa senza parlare della realtà senza parlare di cosa invece fosse utile fare, senza parlare di come risolvere i problemi che inevitabilmente ci sono nella realtà di tutti noi. In questo senso quindi il fatto che si sia diffuso poi una modalità un po' perversa di politicamente corretto andando in una direzione di buonismo fuori dal contesto tecnico, quindi eh, è chiaro che per chi lavora con la disabilità fosse molto utile poter ragionare in termini di eh, diversamente abili piuttosto che non di eh, portatori di disabilità però fuori da quel contesto invece la cosa è diventata ulteriormente ha fatto il giro dal sono offensivo micro micro stile micro aggressivo al sono rispettoso al insisto ulteriormente fino a diventare ancora offensivo fino a dirti, no, tu non hai un problema, hai una risorsa, che è un qualcosa che quando lo si dice a qualcuno che ha davvero un problema, spesso e volentieri fa particolarmente arrabbiare. Non si viene neanche riconosciuti per quella che è la propria difficoltà. E appunto però questo buonismo ha fatto sì che poi una parte della popolazione spesso e volentieri vedesse un certo tipo di dibattito con diffidenza. Certe cose mi vengono dette, ma io non ci credo più. Inizio, quando faccio questo, ad allontanarmi da quello che è un, tutta una serie di regole che mi vengono portate ma cui io non credo più perché penso che in realtà mi vengono portate da persone che stanno soltanto facendo tentando di fare una buona impressione ma non credono davvero quello a cui dicono. Andiamo quindi nella direzione in cui alcune persone iniziano a pensare che il pensiero dominante non sia quello più sensato ma sia un pensiero formale finalizzato soltanto a ottenere consenso e che in realtà la vita sia altra iniziano a crearsi tutta una serie di controculture, di pensieri alternativi a quello dominante, che, dove iniziano a poi dilagare tutte le idee possibili. Iniziano, eh, ci sono i, gli antivaccinisti, eh, convinti che i vaccini siano soltanto della lobby, della lobby delle farmacie, eh, ci sono eh, i terrapiattisti, convinti che in realtà la terra non sia tonda come eh, è evidente, ma che ci sia tutto qualcos'altro e ci sono i razzisti. I razzisti di oggi non sono più i razzisti di 50 60 70 anni fa non sono più quelli non sono più quelli perché all'epoca c'era una cultura dominante in cui dall'alto c'era un'idea che le persone potessero più o meno, essere più o meno inferiori da selezionare e quindi c'erano anche alcune leggi razziali ingiuste, c'erano alcuni atteggiamenti così tanto condivisi da sembrare sensati e non sembrare invece ehm, non solo ostili ma irrispettosi quanto invece oggi è evidente che siano, ma qui oggi si crea una cosa di diversa. Il pensiero dominante non è razzista, il pensiero dominante è inclusivo e rispettoso. Ma c'è tutto un bacino di persone, della popolazione, a volte in alcuni contesti culturali molto specifici, molto chiusi, soprattutto nei contesti di difficoltà, dove si è a contatto con situazioni di difficoltà, dove non ci si, si sente di non potersi più fidare del pensiero dominante, perché il pensiero dominante viene preso come un qualcosa ad appannaggio dei dei, dei privilegiati di chi se lo può permettere che è un qualcosa quindi che va a creare una grossa distanza tra chi poi si sporca le mani sente di sporcarsi le mani con la realtà e chi pensa che invece dall'alto vengano calate delle regole di buonsenso che in realtà non sono per niente reali quasi come se la teoria non fosse pratica fosse soltanto della teoria buttata lì e questo è un qualcosa che è possibile che facesse parte della mentalità di quei quattro poliziotti convinti che solo loro conoscono il come si deve davvero avere a che fare con le persone mentre invece tutti gli altri intorno tutta gente che in realtà non si sporca davvero le mani con la criminalità può essere che quei poliziotti fossero convinti di star facendo qualcosa di corretto può essere che quindi ci sia una distanza data da una mancanza di educazione rispetto al politicamente corretto, che è stato forse un po' frainteso e modificato e danneggiato nell'essere utilizzato senza educazione. E questo. È importante dal punto di vista sociale perché tutti i movimenti eh, e le proteste che ci sono in questi giorni vanno proprio in questa direzione, nel fatto del sottolineare quanto sia grave da un punto di vista sociale che non ci sia una correttezza politica proporzionale a quello che è il pensiero dominante rispetto al rispetto delle, delle, delle diversità e non possiamo più dirci che il pensiero dominante non sia quello del rispetto e della diversità perché basta guardare una qualunque serie televisiva e il rispetto, eh, il rispetto reciproco, la, la diversità è tutto al centro di qualunque trama quotidiana, moderna, attuale eh, quello che però succede è che quello è un messaggio che da, per una certa parte della popolazione finisce per essere un messaggio totalmente ignorato anzi quasi a volte controproducente per il modo in cui viene percepito non più come un quello è il corretto ma quello è il buonista e socialmente quindi dicevo è complicato ma poi psicologicamente questa cosa ha delle ripercussioni molto gravi perché queste stesse persone che rifugiano e rifiutano un pensiero dominante corretto di rispetto reciproco, finiscono per essere anche persone che pensano che provare a mettere in discussione i propri pensieri, a parlarsi in un modo più morbido, più delicato, più rispettoso verso se stessi, sia un mentire a se stessi. Cioè quando in psicoterapia a certe persone che quindi non solo sono razziste con gli altri ma sono razziste anche con se stessi, che si insultano, che si denigrano, si offendono, quando a queste persone gli si dice guarda che se ti parli a questo modo, se ragioni con te stesso a questo modo, quando fai un errore, quando c'è una difficoltà, non fai altro che traumatizzarti, essere il primo responsabile della tua sofferenza e non fai altro quindi che contribuire al tuo star male... Quando queste persone ti suggerisce, forse riformulando i tuoi pensieri, provando a esprimerti in una maniera più morbida, cercando di ragionare in maniera eh, più delicata rispetto a quelle che sono le tue fragilità, forse potresti ottenere un'intensità emotiva eh, meno dolorosa e quindi più salutare per te stesso anche per raggiungere i tuoi obiettivi, a volte quando viene fatto un discorso simile a quindi persone che sono contro il, eh, il buonismo e quindi lo vedono tutto politicamente corretto come solo buonismo e sono quindi lontano da quello che è un pensiero dominante, eh, a quelle persone finisce per il mio suggerimento finisce per essere percepito solo come un mi stai chiedendo di mentire a me stesso. Mi stai chiedendo di vedere il positivo ignorando il negativo, mi stai chiedendo di ignorare la realtà. Guarda psicologo che la realtà è molto peggiore di quella che mi descrivi te. E quando succede questo, queste persone quindi hanno difficoltà nel vedere la differenza tra modificare la forma e modificare il contenuto. E hanno difficoltà a capire l'importanza di una buona teoria, perché una buona teoria è pratica, le teorie non sono campate per aria, non c'è nulla di più pratico di una buona teoria. E hanno difficoltà quindi a utilizzare... La retorica per gestire i propri pensieri, per gestire quindi la propria emotività, per ottenere una competenza emotiva più salutare e quindi per costruire un rapporto migliore con se stessi e con gli altri. Quello che succede è che quindi quando una comunità subisce il razzismo e viene lasciata fine a se, da, sola a se stessa, a prendersi cura di se stessa, diventa tendenzialmente ostile e violenta. Quando una persona viene lasciata sola a se stessa, nel non riuscire a capire più in che direzione va il dibattito politico, in che direzione va la correttezza del pensiero dominante, si finisce per quella persona diventare fragile, ancorarsi a sottogruppi e finire per diventare ostile, ma non solo ostile. Ostile convinta di aver ragione nell'essere ostile, che è la cosa peggiore, la cosa più grave è questa. Nelle microaggressioni non ci si accorge di far del male agli altri. In questo meccanismo che sta accadendo, alcune persone sono violente e sono convinte di aver ragione a essere violenti sono convinti di star facendo quello che è necessario e di non sentirsi tutelati dall'alto ed è un meccanismo estremamente complesso e grave quando riguarda il singolo individuo io poi sono un psicologo quindi mi occupo più della singola persona che non della società però quando accade al singolo individuo, poi a volte si diventa i peggiori carnivori di se stessi e non ci si rende neanche conto spesso del modo in cui ci si sta danneggiando. E quindi appunto per questo, quando ci si accorge di soffrire, ma di essere rifrattari a tutti i suggerimenti nel, eh, che vengono dati, rifrattari a qualunque tentativo di modificare la realtà, ci si sente soli, ci si sente schiacciati da un pensiero dominante, buonista, che non rispecchia più quelle che sono le nostre esigenze, consideriamo che è possibile che si stia facendo un po' di confusione, è possibile che ci si stia aggrappando a delle convinzioni che invece sono convinzioni che ci stanno danneggiando. E quindi non sta assolutamente scritto che si debba andare ad abbracciare un pensiero altrove, a chissà quale altro estremismo, ma anzi, che si possa cercare di coltivare un pensiero moderato, una modalità più moderata di avere un rapporto con se stessi, che sia anche più salutare, che permetta di portare i propri valori in un accordo più funzionale con se stessi e con il mondo che ci circonda, cercando di sentirsi un po' meno fragili e cercando di vedere come un po' meno predeterminato e un po' meno unito il mondo che è intorno a noi, che non è fatto da una massa di persone che la pensa diversamente, ma è fatto da tantissime persone, ognuno con le loro idee, alcune con, che, condiv che condividono alcune, ma con cui si può interagire uno a uno, creando delle relazioni significative e piacevoli. Quindi quando si è convinti di essere lasciati soli a se stessi e che l'unica risorsa sia la violenza e sia l'essere ostili, forse si è nella una confusione generalizzante, un po' razzista, in cui chiedere aiuto forse invece è il primo passo per iniziare ad abbracciare in un'altra direzione, è il primo passo per provare a migliorare, per prendersi cura di se stessi in una maniera diversa da quella con cui ci sta prendendo, che è un tentativo, quello che sta facendo ostile, che sembra sensato, ma in realtà è controproducente. Serve quindi abbracciare una filosofia più moderata e più gentile con se stessi e con il mondo.